Sì, grazie Presidente, sempre brevemente questo emendamento è un'altra rimodulazione, variazione a saldo zero che con l'emergenza Covid per il discorso delle spiagge si è ritenuto di dover fare da parte del municipio con alcuni ritardi ma stiamo recuperando appunto con questo emendamento. Tutto qui, grazie.